Imparo a misurare, sollevo e scopro con oltre 150 linguette. Ho cercato questo libro quando mio figlio era in quarta primaria e stava affrontando l'argomento delle misurazioni. Mi piaceva l'idea che ci fossero ancora delle linguette, le finestrelle, che permettevano di fare di questo libro un'esperienza quasi di gioco, unita alla lettura. Ma soprattutto di proporre anche delle curiosità, eh, che a volte sono dei record, sono delle informazioni anomale delle stranezze come quelle che loro trovano nei giornali per bambini il libro è molto semplice, schematico, dà delle informazioni chiare la pagina non è eccessivamente carica di immagini quindi si riesce a seguirla con buona facilità ci sono dei richiami alla vita quotidiana così il bambino può unire quello che ha imparato a scuola con la sua esperienza nella vita reale in generale lo suggerirei ai bambini dagli 8 anni in avanti